Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti a questo video So che vi ho fatto aspettare molto ma ho voluto fare qualche ora di gioco eh, portare avanti un po' di livelli così per capire bene le meccaniche di gioco studiare bene il gioco e trovare i pro e i contro Benissimo, iniziamo subito con i contro, i pro li vedremo in un altro video che pubblicherò prossimamente E quindi entriamo nella partita, così vi racconto Benissimo, intanto che non siamo ancora spawnati vi parlo del primo contro che ho trovato Sono delle piccole eh, imperfezioni che vanno contro la logica della battaglia Vi faccio vedere subito, prendiamo per esempio l'alpino e andiamo a personalizzarlo. Ecco, abbiamo per esempio questa mimetica bianca molto bella, che probabilmente servirà nelle mappe invernali, che spero metteranno, magari qualcosa sugli acciai. E per esempio questa skin qua. Allora, questa skin qua ha un problema che ti aumenta eh, la sagoma del personaggio. Io penso che se il nemico dovesse spararti sugli sci non ti arreccherà danno, però comunque da lontano sei molto più visibile e soprattutto in battaglia non venivano portati gli sci. Gli sci erano una dotazione invernale eh, che veniva lasciata nel deposito e poi utilizzata all'occorrenza. Questa cosa qua l'avevo già fatta notare nel trailer ma eh, fa niente, ci sta, ci può stare, come completezza di gioco. Altra cosa dell'alpino è il cappello dell'alpino bellissimo, eh, magari avrei visto un po' la forma... Abbiamo questa penna che non è proprio veritiera, perché la penna era soltanto una e soprattutto in battaglia veniva eliminato. Sempre per lo stesso motivo degli sci, perché la tua sagoma aumenta, quindi tu ti nascondevi dietro una roccia e il nemico ti individuava per la penna che si muoveva. Quindi è un po' una cosa da rivedere, ok? il cappello degli alpini prima dell'entrata in vigore dell'elmetto Adrian 15 di fornitura francese, però almeno la penna andava eh, tolta. Altre cose, niente da dire, abbiamo qua svariati occhiali e, e si può stare. Una cosa un po' più negativa, secondo me forse la più importante, è che a differenza di Verdun, che c'è una netta divisione dei corpi e delle fazioni, qua in un plotone hai alpini, carabinieri, eh, bersaglieri tutti assieme. Eh, qui avrei diviso in, almeno in corpi in modo da avere, che ne so, l'algino mitragliere eh, il bersagliere che aveva, era più veloce, non so, la possibilità anche di utilizzare la bicicletta al posto di tenerla sulle spalle in alcune skin e ecco qui non volevo fare il fuciliere, ma va bene lo stesso Quindi questa scelta di fare il plotone in questa maniera secondo me perde un po' della, della storicità e della fedeltà nel, nel gioco. Perché sì, eh, c'era una cooperazione tra alpini, bersaglieri e fanteria normale, ma eh, in plotoni ben suddivisi e poi cooperavano fra di loro. Stanno guadagnando terreno! Ragazzi, stiamo conquistando, Maledetto, ah. altro fattore negativo e abbastanza fastidioso sono le postazioni fisse, sia per quanto riguarda la mitragliatrice che per quanto riguarda l'artiglieria. Eh, è una cosa molto buona che hanno inserito il fatto di poter utilizzare l'artiglieria. Ma il fatto di avere una posizione fissa fa sì che il nemico prevede i vostri movimenti. Quindi o è molto indietreggiata eh, oppure verrete uccisi e scoperete l'arma. E purtroppo mi è capitato spesse volte. Cioè è come sostanzialmente fare questo. Si vede che i nemici non sono così si tra l'altro questa mappa qua è molto bella ma anche molto lunga eh insomma mi sono capitati un paio di bug in questi giorni vabbè tra l'incastrarsi nelle cose che ci può anche stare nel senso che Verdun era uguale e poi l'hanno sistemato molto bene Volevo fare l'assaltatore per sbloccare la Villar Perosa che è l'obiettivo che mi sono prefissato in questi giorni. Ma per la fretta, niente, ho scelto il Fante. Ho fatto il Vetterly da lontano... Ma, eh, due, ho ferito il primo, ho sparato il secondo, e dato che il primo era dietro ho fatto giù tutti e due. Posizione. me lo confermate perché... Interessante come cosa. Non impossibile, tra l'altro. Comunque avevano... Un potere di arresto importante, anche questo qua è un calibro 10 per... per 40, se non ricordo male. Ho qua da qualche parte il bossolo che vi faccio vedere immediatamente sperando di non far cadere tutto. Niente, il bossolo è un po' incasinato, farvelo vedere perché dovrei smontare tutto, ma questa qua era la palla o l'ogiva che si voglia. Ed era bella, bella grossa. Dato che siamo qua, l'assaltatore sarà pieno, no, stranamente, vorrei parlarvi di un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire, ma che ci può stare, eh, mh, la granata Baldari. Vabbè, abbiamo anche la spaccamela che ci sta, questa mi va bene, ma c'è un uso eh, spropositato di questa granata che in verità è stata usata non poco, ma eh, meno rispetto alla più comune sipe, che è questa qua. Non vi preoccupate, è finta, cioè è finta. È disattivata vi faccio vedere con una penna non preoccupatevi non scandalizzatevi dentro è vuota e questa l'avrei messa questa poi è fondamentale è riconosciuta anche dai testi storici come la più comune bomba a mano italiana quindi avrei messo ok, magari nell'assaltatore la baldari ma almeno nel fuciliere che mi pare che anche lui può avere la granata Almeno qua avrei messo una sipe, le sipe eh, di, di tre tipi, il primo tipo, il secondo tipo, sfregamento, percussione, quello che volete ma almeno una l'avrei messa. perché dire che questa qua si merita un, uh, un posto in questo gioco, nel fronte italiano. Per quanto riguarda invece l'esercito strungarico va bene, eh, ma ho notato che mi manca il Commission Gewehr 88, vi faccio vedere la lastrina, che è questa qua, famosa col, col foro in mezzo. Eh, non so se sono io che non l'ho ancora visto dato che ho usato gli ostrici, veramente poco ma io l'avrei messo invece ho notato l'Uerendl che ci sta ci sta col Vetterli quello era un colpo singolo buono, buono è stato utilizzato Sì, è stato utilizzato dai territoriali e dalle truppe di riserva stessa cosa del Vetterli però diciamo che a un certo punto il Vetterli l'hanno un po' dato tutto eh, questo qua è un vetterli già convertito al calibro carcano. Ma se non sbaglio nel cecchino, puoi, puoi utilizzare quello originale che utilizzava queste palle qua. Belle, belle grosse. Benissimo, ragazzi, per i contro, in verità, non avrei altro. Sì, qualche bug c'è. L'altro giorno ha perso una partita quando gli mancavano. Questo qua è il boss, ve Quando mi mancavano ancora 120 rinforzi, non ho ben capito, ma va bene lo stesso. No, se è bagato il boss. Eh, eh, okay. E un'altra volta, partita iniziata, no, eh, c'era l'immortalità, nessuno moriva. Quindi ci siamo messi lì a fare un po' i deficienti, in giro per le trincee nemiche, a distruggere gli obiettivi, ricostruirli, prenderci a palate, tanto non, non morivamo. Eh, sono sicuro che comunque tutti i bug che ci sono attualmente verranno eh, risolti come i problemi sulle console eh, io vi dico questo gioco qua è stato sviluppato prima per pc e poi per console come Verdun. e da una parte grazie al cielo perché veniamo da anni dove tutti i giochi venivano sviluppati prima per console e poi per computer quindi c'erano artefatti grafici i giochi erano molto pesanti e quella resa grafica non era al massimo, quindi portate pazienza, e sistemeranno tutto. Oh no. E niente. Quindi vi ringrazio per aver visto questo breve video. Ci vediamo alla prossima con le considerazioni positive di questo gioco che sicuramente sono veramente veramente tante. Per concludere il video vi faccio vedere. Un colpo appena trovato, trovato quest'estate, per il Vetterli, ancora col calibro nativo, prima di essere convertito al calibro Carcano, e un 10,35-10,40x47. Ovviamente disattivato, quindi ispezionabile senza problemi, tutto quello che detengo è ispezionabile, che si potrebbe tranquillamente trovare ai mercatini, per esempio, per darvi l'idea, quindi... Non ci sono problemi come la sipe che abbiamo visto poc'anzi. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, ditemi cosa ne pensate di Sonzo nei commenti e lasciate un bel like. Grazie e ci vediamo alla prossima!